Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, lo strumento selezione che è un pochino nascosto all'interno della barra di status di LibreOffice Writer. Allora vediamo subito un esempio. Noi abbiamo questo file di testo abbiamo aperto con LibreOffice Writer. Vedete che sembra un file di testo provenire da un vecchio foglio di videoscrittura. Infatti sono stati utilizzati questi vecchi strumenti che sono i tabulatori. Poi sono stati sostituiti con strumenti più sofisticati come il testo a colonne per fare ad esempio pagine di giornale, oppure anche le tabelle allora noi vediamo che abbiamo questi due blocchi di testo ma vogliamo selezionare soltanto questo qua di questo colore qui, in arancione se noi utilizziamo la selezione standard vediamo che cliccando mantenendo premuto il tasto sinistro e muovendoci con il mouse, vedete che ci seleziona tutti e due. Allora, come fare per, in questo caso, selezionare solo un blocco di testo? Lo strumento è nascosto qui, nella barra di status. Vedete, selezione standard. Se non lo clicchiamo, possiamo scegliere la selezione a blocchi. Questo si chiama selezione a blocchi. Quindi modifichiamo praticamente l'opzione della selezione. Adesso se indugiamo, vedete, c'è scritto selezione a blocchi. Adesso noi qua possiamo cliccare, se ci muoviamo col mouse, vedete, possiamo selezionare esclusivamente il blocco di destra gli diamo un po' di tempo a questo punto possiamo fare tasto destro copia andiamo qua giù facciamo tasto destro incolla ed ecco che vedete noi abbiamo selezionato soltanto il blocco di destra questa cosa qui si può fare soltanto se in basso viene selezionata l'opzione eh, a blocchi perché abbiamo visto se noi selezioniamo la standard praticamente ci seleziona tutta la riga e così non va bene, mentre se selezioniamo a blocchi, vedete noi possiamo praticamente dividere il blocco di destra con quello di sinistra. Allora, già che ci siamo, vediamo c'è un altro tipo di selezione interessante, per esempio possiamo fare la selezione con aggiunta e vedete che noi se facciamo questa riga qua poi possiamo togliere il mouse, saltiamo, possiamo fare questa riga qua. Possiamo togliere il mouse, saltiamo, possiamo fare questa riga qua. Possiamo togliere il mouse, vedete, questo a blocchi è come se pigiassimo con la mano sinistra, per esempio CTRL sulla tastiera. Noi possiamo saltare, vedete, e prendere dei blocchi differenti. no? E poi, quello che possiamo fare, vediamo come ce lo fa, facciamo tasto destro, copia. Andiamo in basso, facciamo invio e vediamo tasto destro in colla, vediamo che cosa ci fa. Vedete? Ci ha inserito praticamente il, il blocco nero all'interno del blocco, diciamo arancione, facendo a salti. Questo qua praticamente è la selezione, vedete, a standard. Andiamo indietro, allora, rivediamoli un pochino velocemente, semplicemente, un attimo sempre andando indietro, se noi abbiamo la selezione standard praticamente eh, ci seleziona tutta la riga. Se noi selezioniamo in questo strumento qua la selezione a blocchi, noi possiamo dividere il testo e selezionare un blocco e poi fare copia e incolla o taglia e incolla. Se noi invece selezioniamo l'opzione con aggiunta, che sarebbe il control della tastiera, vedete, possiamo con il mouse fare la prima selezione, lasciamo il tasto ripremuto, la seconda selezione la terza facendo a salti. Con aggiunti sarebbe la selezione multipla discontinua. Bene, questo era l'argomento di oggi, spero sia stato utile e di vostro interesse. Il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.